Ok ragazzi oggi facciamo un brano componiamo ho intenzione di fare un brano dove mi faccio trasportare molto dal beat quindi quando andrò a comporre la lead non starò molto a pensare dipende molto dal flow dal beat con un'armonia abbastanza precisa è giusto non andare distinto ma se creiamo un beat dobbiamo farci trasportare dal groove preso questo suono solo che non mi piace sentite a questo ritorno lo alzo lo faccio sentire di più ecco questo non lo voglio ok adesso ciò che faccio è incidermi una parte midi e pensavo di farla così Ok, sentiamo. Ok, l'unica cosa non mi piace perché il BPM non va bene. Dobbiamo farlo a 130-140 e quindi eh, andiamo sui 130 da 5. C'è 35. Ok. E adesso dobbiamo aggiustare il MIDI ok aggiustato il midi effetto sorpresa vedete ha già preso un'altra anda. quindi possiamo tentare un beat prendiamo sarum eh, potrei mettere mettiamo la libeccio skin che mi piace tanto libeccio skin vediamo se abbiamo un preset Ok, proviamo una lead, vediamo un po'. Giù delle frasi al volo, un canovaccio di testo e vediamo se ci piace l'atmosfera. Questo mondo è un posto grigio: cazzo, sto facendo? Questo mondo è un posto grigio perché prima di te, se cadevo a terra, bevi nessuno era con me. Ho deciso di guardarmi nello specchio e ho capito che ti amo ormai di voi. Per prima cosa andiamoci a prendere un auto-tune fa major. Sarebbe un fa non. vediamo eh? e... un po'. Questo mondo è un posto grigio perché prima di te. Se cadevo a terra, baby, nessuno era con me. Ok, alter boy. Questo mondo è un posto grigio perché prima di te. Se cade otterrà baby nessuno era con me. Va bene. Adesso andiamo a mettere un compressore nello specchio e ho capito che ti amo ormai di brutto e prima aggiungo un OTT questo mondo è un po' sto grigio perché prima di te se cade otterrà baby nessuno era con me. Ok, metto un roam come reverbero questo mondo è un posto grigio perché prima di te e voglio mettere un compressore inside questo mondo questo mondo ok facciamo un po' di automazione tu sei mangi loco stadi tu sei mangi loco stadi tu sei mangi loco stadi ok ragazzi questo è tutto per la composizione metti un like se ti è piaciuto il video e ci vediamo alla prossima ciao